Buongiorno e bentrovati, benvenuti in questo nuovo video, io sono Iris, eh, sono un'esperta di Astro Center Italia e vi do il benvenuto eh, per quest'oggi quest dove ci occuperemo delle previsioni per il 2019 per il segno del capricorno. Vediamo subito cosa riserva ai capricornini <ride> l'anno 2019, partiamo con i simbolon che ci mostra il Sacro Gran. Cosa significa il sacro graal? Uh, beh, questo è un anno dove uh, dovete dare spazio proprio alla ricerca del vostro senso, uh, quello che avete dentro, dovete dare spazio a quello che per voi è importante, il Sacro Graal è simbolo di, di interiorità, di verità assolute, di, eh, di cose che ci fanno stare bene, cosa significa? Che forse finora avete accettato per una serie di motivi, compromessi, eh, cose che non eravate d'accordo al 100%, è il momento di dare spazio alla vostra verità, Uh, sia magari per quanto riguarda um, il lavoro ma anche per gli affetti, le amicizie diciamo che non è più il momento di accontentarsi e di tenere dentro quello che appunto che, che, non vi, che, che vi stona diciamo così perché poi quando c'è questa carta eh, si indica che si ha la, la capacità di scoprire velocemente quelle che sono le bugie quindi se qualcuno vi mente hm, voi ne avete anche avuto il sentore però magari per cui è vivere Avete taciuto, diciamo che non è più il momento perché non vi fa star bene questa situazione. Quindi è il momento di fare spazio alla verità. E infatti, la carta successiva è un 9 di spade. Questo 9 di spade, eh, cioè scusate mi sta rovescio un 6 di spade, perdonatemi, eh, questa, questa, questo 6 di spade eh, parla proprio di come magari ci siano state delle contrarietà a cui voi avete cercato di... Eh, Porre rimedio di aggiustare il tiro di, di fare le cose eh, insomma farvele andare bene beh anche questa carta vi dice che non è più il momento ma eh, che dovete affrontare con coraggio con serenità perché altrimenti eh, il rischio qual è che le situazioni ristagnino che voi sentiate un senso di insoddisfazione, di pesantezza, mentre se invece affrontate con, con i giusti modi, con la giusta serenità, tutto può essere risolto in maniera positiva. Eh, potrebbero esserci anche dei viaggi per voi, dei viaggi interessanti, degli spostamenti interessanti, buone notizie dal punto di vista se aspettate appunto eh, un cambiamento, se volete fare un viaggio, insomma ci sono delle notizie positive vediamo le carte del destino e che cosa ci, ci dicono, la sirena, la frase recita così, l'incanto della sirena avvolge di magia i tuoi sogni, allora è, eh, è una carta eh, che è legata insieme a queste due, ci dicono, ci dice, ci dice intanto di far cadere l'illusione che tutto faccia che tutti facciano come facciamo noi eh, se avete l'illusione che ognuno agisca per il meglio toglietevela quindi guardate in faccia la realtà eh, se aspettate che gli altri siano sempre sinceri con voi non lo faranno quindi piuttosto siate voi a, a dire la vostra verità uh... Ci dice anche eh, che eh, voi sentite l'attrazione, la passione, magari per un luogo lontano, quindi richiamo al viaggio, ed è giusto assecondare questo aspetto di noi stessi, eh, perché comunque assecondare eh, le passioni più profonde, ciò, eh, ciò che ci attira, ciò che per noi è un sogno, che può essere un viaggio, una meta, un, uh, un qualcosa di, di appassionante, Può veramente tradursi nella vita di tutti i giorni di benzina per raggiungere i nostri obiettivi a 360 gradi in una maniera molto più veloce, molto più eh, concreta e con grande soddisfazione. Quindi a partire da un sogno che magari abbiamo. che ne so, eh, potrebbe essere proprio perché l'abbiamo considerato un sogno: che ne so, un viaggio in una meta esotica. Uh, però abbiamo preferito rimanere nel concreto e perché è troppo dispendioso perché appunto ritenuto solo una fantasia uh, in realtà realizzarlo potrebbe scatenare una serie di uh, cose positive che si, si, si riverseranno a cascata sulla vostra vita quindi è il momento di Uh, realizzare anche questi sogni, lasciarci un pochino andare, lasciarci cullare uh, da, da, da quelle che sono le nostre fantasie. È il momento anche di realizzarle in maniera positiva. Allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi, aver seguito la previsione per il segno del capricorno, vi do appuntamento al prossimo video dove ci occuperemo uh, del segno dell'acquario e le previsioni dell'anno 2019, grazie da Iris e da Astro Center Italia. A presto!